Sempre un tentativo di scoprirsi un po' diversi. Perché sai, questo tentativo non è falso mai. Lasci volare le paure incontrando me. come fiori che si lasciano cadere io mi sento ancora fragile nell'anima c'è una forza incredibile che ci porta fino a noi e saliamo 3 milioni di scale per gustare ogni giorno una piccola goccia di fantasia e qui, davanti a noi, si delineano le linee dell'infinito Di una decisione personale, come un volo speciale Io mi ritrovo con te per iniziare ogni istante Non si può più fermare Questo moto costante, ci costringe a sognare, e ci lega da sempre, verso un grande bagliore, pronto a dare la vita. volta dall'inizio, io ritrovo spesso questo mio supplizio ma che bella questa vita vissuta senza giudizio, inventando ogni giorno un passo o un precipizio, posso immaginare gli ostacoli che troverò, fatti apposta per creare lo spazio che diventerò. Ed invento sempre, sempre questa mia realtà Fino a credere che mi duole starne senza E mi sembra di cercare sempre la mia fantasia Lei da sola ci risolve pure la nostra nostalgia E mi accorgo che non ci sei tu, che non c'è mai il tempo Di giocare al mondo, di cercare spento questo nostro campo per iniziare ogni istante non si può più fermare questo moto costante ci costringe a sognare e ci migliore questo piano